Uomini e donne Gossip, è finita tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. Sonia Lorenzini, bellissima ex tronista di Uomini e Donne, è amatissima dai fan del programma di Maria De Filippi per via della sua storia d'amore con Emanuele Mauti, campione di pallanuoto che era uno dei suoi corteggiatori e per il quale ai tempi del suo trono rosa ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine. I due ragazzi, che non si sono lasciati un attimo dopo la scelta della bella Lombarda e la cui relazione sembrava procedesse a gonfie vele, sarebbero però in crisi. Anzi, stando ad alcuni rumors, si sarebbero già lasciati, non si sa se in maniera definitiva o no. La storia tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti è a un bivio. Qualche mese fa, subito dopo la scelta, la coppia Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini è andata a convivere nella città di lui, vicino Roma, dimostrando di avere intenzioni molto serie per il futuro. In quell'occasione, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva sorpreso i suoi fan con una dedica molto romantica per il primo mese di convivenza con il suo Emanuele, che reputava l'uomo della sua vita. È passato un mese da quando siamo usciti insieme da quando abbiamo deciso di continuare la nostra avventura fuori, aveva scritto Sonia. Non c'è mai stato nemmeno un momento nel quale ho pensato di aver preso la decisione sbagliata anzi l'unico errore che forse ho commesso è stato quello di non portarti via dall'inizio. Ma da quel momento cosa è successo? Le parole Sibilline dell'extronista. Qualcosa tra Sonia ed Emanuele è successo di sicuro, visto che sono settimane ormai che sui social dell'extronista e del corteggiatore non compaiono più foto assieme, né tanto meno dediche d'amore, che loro due si scambiavano molto spesso, anche troppo, secondo gli haters che li trovavano troppo esagerati e melensi. Non solo, perché è arrivato anche un commento abbastanza strano dell'extronista. Sonia, infatti, ha risposto così a chi le chiedeva se lei ed Emanuele Mauti si fossero lasciati, ci sono momenti migliori e momenti peggiori, ha scritto, evitando dunque di smentire la presunta rottura. Di certo, insomma, se non si è lasciata. Comunque la coppia sta attraversando un momento di forte crisi, il primo da quando stanno assieme e ce la faranno a superarlo oppure no?. Noi ovviamente speriamo di sì, perché questa coppia ci piace moltissimo. E a voi?.